salire la si um, oppure cambiare tipo di pattern invece di vedere gruppo di 4 gruppo di cinque a terzina ad esempio insomma come sempre anche eh, successioni di terze. parlando di e poi sperimentare magari mettendo una semplice base appunto qualcosa di musicale ora faccio proprio una cosa a volo fa 7 per provare ad esempio prima la scala eh, di, di Fa misoliga sarebbe la sua per eccellenza Boi provarci questa scala esatonale, quindi di Fa, di Sol, di La uguale.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 Uh, e vi saluto e vi faccio ancora tanti auguri di, di buon anno